Mario, scappa, scappa, Aiuto. scappa! Aiuto, non riesco a fermarmi, ho fatto un incantesimo! No, no, no, cioè, allora, quello, quello è Rodney Rodney, porca miseria, dove... Mario! No, no, no, fermi un attimo, siamo in un mondo completamente nuovo, che caspita è quello... Aspetta, quello è un tetto di una casa? Allora, porca miseria, questo mondo è infestato da Rodney Rodney, il clown che sta terrorizzando tutto YouTube, tutto quanto... Devo andare a cercare Mario, solo che dove, caspita, è finito. Non ne ho la più pallida idea. Magari sono andato in questa casa. Vediamo un attimo perché se sono in questa casa, però non li vedo qua. No, sarebbero già in giardino, è impossibile. Allora, questa casa qua potremmo anche prenderla a noi, effettivamente. Dato che sembra quasi una casa abbandonata. Aspetta, adesso parlo con Mario telepaticamente. Con la bacchetta magica. Mario, pronto? Hello? Comunicazione telepatica. 1, 2, 3. Magia. Ok, perfetto. Per fortuna ha funzionato. Allora. Perfetto. Che, che, dove sei? Mi è trappolato, Ronny Sono una specie di caverna Aiuto, mi sta picchiando Ok, una caverna Allora vengo a recuperarti Aspetta, Mario, arrivo eh. non, non, non ti preoccupare, tranquillo Ci sono Allora, vediamo una Forse è quella roba là Che, che, che era tipo La caverna Aiuto, salvami Ha de ah, delle cose strane in mano Sì, mi vabbè no, Non ti preoccupare Sto arrivando Aspetta, vediamo un attimo Perché sto, sto cercando la cavolo di caverna Ma non la sto trovando Sto vedendo un villaggio e lì più avanti sto vedendo tipo un cumulo di sassi neri e bianchi. Che credo Ho che visto effettivamente. Sembra. Una, una, tipo una casa enorme vicino a questa caverna. Ok, effettivamente sembra una caverna questa. Aspetta un attimo, vediamo un attimo qua dentro. Allora, sto entrando, eh. Eh, c'è Roddy! Ah, oh, oh, oh oh oh oh oh oh oh! Via sì, via! Ok, ok. Se ne sta andando, se ne sta andando per fortuna. Scappato. Allora, Mario, uh... che caspita che ha fatto? Stai la sedia! Ok, perfetto, tranquillo, sto, adesso faccio le cose Prima di tutto, uh, oh mio Dio, sono completamente in panico Allora, prendo del legno Allora, Rodney, Rodney, devi sapere, mi, mi spaventa molto non, non, In realtà non lo sopporto proprio Cioè, nel senso, lo odio perché è, è tipo una specie di maniaco Che fa cose brutte, diciamo solo cose brutte, ok? Per Infatti, non dire Infatti, mi voleva tagliare le mani quello Eh, secondo me non solo le mani voleva tagliarti, vero? Cioè, nel senso... <ride> Eh, non, non si ride per queste tipologie di, di situazioni terribili Comunque, vieni con me allora, beh, beh, beh. Aiuta, slegami eh, okay. ok, grazie Ok, va bene, bene, lasciamo Mi perdere la segna Esatto Allora, Madonna. scusami, ma dove cazzpita è andato? Ma che, che posto è questo? Il mio Dio È completamente, peraltro c'è cioè, la lava che è più infuocata di, di, di non lo so, dell'inferno e c'è il flash del, del checkpoint, va bene. Ora allora, senti, io direi di addentrarci perché questa S storia di Rodney Rodney devo capirla meglio più a fondo. Tu vuoi capirla? Oddio oh, mio. Attento! Aspetta, perché no. Aspetta, scusa un attimo, perché no non prendo fuoco? Che roba è questa? Vabbè, ma, ma ti ha fatto qualche incantesimo pure te? Eh. Non lo so, io ho solamente la night vision, non ho nessun incantesimo. Scusa un attimo, eh, come faccio ad aprire C'è una chiave! Ah, ok, ok, ok, perfetto, perfetto. leva Ok, perfetto. E questo è, sembra tipo una sorta di dungeon. Ci sta, Ma che è molto bello. è questo? E, e. Boh. Sembra tipo una specie di base. Ma esatto, non è che magari è la sua base, la base di Rodney Rodney o qualcosa del genere. Oppure magari non lo so. Cioè nel, perché io là fuori ho visto qualche altro dungeon. Quindi secondo me non è. Solo di Rodney questa... Cioè nel senso potrebbe... Potrebbe esserci un'intera storia dietro Fa Mario le porte non riesco ad aprirle praticamente Forse Mi sembrava premere questi pulsanti Eh può essere però... Uh... Ma scusa ma... Non oh posso... mio Dio ma io sono nel blocco Vieni vieni vieni Che hai fatto? Allora queste cose sembrano tipo delle rovine antiche E secondo me bisogna stare attenti Perché io di questi dungeon eh, ne capisco molto Secondo me queste cose erano utilizzate un tempo Per torturare le persone e mandarle direttamente nella lava Non vorrei dire Qua c'è un'altra leva che... Che ovviamente... un'altra leva? Uh, allora, eh... Si capisce una biata... Ma è tutto bucato. Sì, è tutto bucato. Attenzione alla, oh, alla linea figlio. qua. Allora, io la strappo... Eh, oh, la, eh. Miseria. Che una trappola. Cavolo, queste trappole. Prima o poi prendere un infarto, eh. Allora, vedo che di qua c'è una porta, ma vorrei Ci prima esplorare questa parte labirinto. De del labirinto, eh. Allora, qua non c'è assolutamente niente. Vediamo da questa parte. Oddio, guarda che... Eh, c'è un'altra leva, ma che cazzo sono queste leve? Io ho visto qualcosa da questa parte, secondo cioè non è che magari c'è qualcosa. Forse c'è altro? Mm. Perché effettivamente esplorando questi dungeon a parte si rischia un sacco la vita perché, sai com'è? È pieno di trappole oh, dappertutto. E poi è tutto bucato. Sì, no, appunto, veramente. Mi, mi prendo sempre una paura enorme. Però allora, Però qua serve quella leva. Ok, perfetto. Qua si apre e ho aperto bene. Qua c'è un po' di rotaie, un po' di cose in giro Ma devo sai dire... che questa parte qua è, è tipo crollata, non fa parte del dungeon Eh, sì, può essere Se, Secondo me è tipo successo qualche fenomeno... Mario, perché? Cosa sta sì, succedendo? Sai? Senti, andiamo velocemente via Sto prendendo danno e sto morendo in realtà Sto morendo, sono quasi Velocchio. morto Sono quasi morto Aiuto, Esci aiuto, aiuto, aiuto Sei vivo Oh tu. mio Dio, sono vivo Sono, sono veramente vivo Oh mio dio, allora La stanza è questa? Allora che è la quest... stessa gabbia qua Eh oh, Ok, quindi vuol dire che ha fatto la stessa identica cosa con te Mario È eh... molto probabile E eh, ci rendiamo conto di questa situazione veramente Ma perché Ronny, Ronny è così pazzo? Allora, dobbiamo un attimo capire come fare per, per aprire questa porta Ehm È eh... tipo un codice? Sì, è tipo un codice, ma come, come facciamo a capire? Mettere, mettiamole tutte dritte Ok Forse eh... c'è qualche indizio per la stanza? No, non c'è nessun indizio come, come possiamo fare qua uh, come no? Ok, aspetta un attimo Vedi queste cose là, qua sopra Però, cioè, nel senso Questi spuntoni? Sì, mi sembra che siano più o meno nelle stesse direzioni delle, delle leve Più o meno tipo, cioè nel senso. Tipo, pu puoi usarli come combinazione? Sì, secondo... perché vedi che questa è una stalagmite Che cioè, tipo, esce da, da, da terra e va su E probabilmente quella su Allora, questa è la seconda giù Vediamo un attimo Prova te, le, te le dico, allora su, okay. giù, giù Giù, ok, aspetta che non, oh. non riesco, ok, vai, su, giù, su, giù, okay. su, giù. Ah, ha funzionato, ma sei, sei un genio, perfetto, allora, andiamo avanti, eh. Eh, qua c'è un tesoro, anzi ci sono più tesori in realtà, aspetta, Madonna, io vado a destra, ok, perfetto, Ehi, qua c'è un dato? mega piccone fighissimo, ma queste dungeon quindi danno effettivamente qualcosa di utile, Perfetto guarda prendi. Qua, guarda che armatura Aspetta, aspetta, aspetta, prendo le cose Sì, le armature effettivamente sono molto belle E me le metto ovviamente Mettitele anche tu perché servono per non eh, morire di base Io invece ho quella del dragone, la vuoi te? Eh, no vabbè, per ora teniamoci queste Poi dopo se è più potente quella Guarda potente... cosa ho trovato Eh, fammi vedere. È una spada questa, oh, che figa Io ho solo un piccone Vabbè Ho trovato pure un arco <ride> Bravo senza frecce. Ah, no, una freccia. Andiamo avanti, ehm, qua più avanti, effettivamente, sembra che ci sia una porta con un pulsante. Ok, questa allora l'uscita. È l'uscita? Sì, è l'uscita, per fortuna. Allora andiamo eh, Ah, aiuto! Ma, ma perché ho qualcosa pre... con l'acqua? Eh, e invece, non ho qualcosa con la lava. Ma, ma ti ha fatto il io perché? No, non è l'incantesimo. Io sono la tipologia demone. Allora, praticamente ti spiego. Ah. Guarda. No, aspetta, guarda. No, aspetta. Così. Oh no. Eh, hai visto? Sono un demone in realtà. Quindi come tutti devono stare attenti. Ehi, stai attento. Stai attento lì davanti. Ehi. È lì. È Rodney, Rodney. Quel basta. Madonna, quante cose gliene ne direi. Segnami, come si fanno queste magie? Eh, non lo so, tecnicamente dovresti essere tipo nato con questa cosa del demone, oppure. Perché io sono un demone. So di essere un demone perché. Ehi, sono un evoker. Ok, credo che quelli là possano avere la possibilità di evocare qualche spiritello. Con... Quindi se premi mi sa che posso un muscolo particolare. Mm. Que, quei coccotrilli che arrivano da sottoterra. Scusa, fallo un attimo. Proviamo. Eh, come si fa? eh mm. <ride> premi no, Premi so. i muscoli, non lo so. Usa la tua forza telepatica. Eh... VELOCE! <ride> ok. Oh. Mi hai fatto male, fatto. Sì, sei stato tu. Come ti permetti di farmi del male, brutto schifoso? Va bene, comunque. Va bene, dai, è stato divertente. Comunque, non scordiamoci che c'è Rodney Rodney qua dentro. E noi dobbiamo andare nella nostra casa, che ho deciso che è la nostra. Ma è enorme questa casa. Madonna, guarda qua, che robe. Mario, si sentono delle voci. Che cosa sono? Aiuto. Oh mio dio, quanto sono brutte. Ma hai sentito... No, no, no, c'è una roba veramente fuori di testa. Questa cosa è abbastanza inquietante. Perché quando abbiamo visto la casa si sono presentate questi voci. Io ora non vorrei essere paranoico e tipo essere scoraggiato. Vieni qua che è da Guarda qui. Guarda qui c'è un cimitero. Eh, non, non andiamo nel cimitero. Vieni dall'entrata. Allora qua in questa entrata si vede in realtà che ci sono tipo... Uh, come de delle cose magiche Che se tipo tu entri Ok, perfetto Vabbè, non succede niente in realtà Bene okay. Non importa Questo giardino è abbastanza enorme Perché ci sono dei muli e una mucca Va bene, non ho parole Comunque, vogliono voglio stare là Esatto Lasciamo di vivere Avremo Ma secondo te questa casa È di qualcuno in specifico? No, per me è il tipo di qualche mago Guarda qua Eh, mi sa Allora, a parte ci sono un sacco di armature No, però scusa Mi sembra un po' abitata cioè, com'è possibile? Poi qua è queste sono tipo, tipo delle bacchette magiche Delle cose strane Che in realtà non so come Oh, cioè, si, si è rotto stato? qualcosa Si è rotto un vetro Oh, ehi, che cos'è? Oh, mio Dio ma! ma si rompono pure no, le no, cose No, no, no, via, via, via, via Ma che caspita è questa casa? Ma scusa, è una casa stregata? Allora, oh, mio Dio. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, scusa, scusa oh, no, no, no, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo ferm, ferm. Aspetta, questo qua non è Rodney Rod Cioè, aspetta fermo, fermo ferm, un attimo Ma, ma Ronnie... Eh, era scappato Era scappato Rod. Mi Aspetta un attimo Andiamo Eh via via via via via Andiamo tipo A vedere in giro Se, se magari lo troviamo Rodney, e Oh No no no, no Fermo una C'è qualcuno che sta spaccando i vetri qua C'è qualcuno che letteralmente Sta spaccando i vetri vai, vai. Oh vedo delle scie di... Della corsa Guarda, guarda là. Aspetta, aspetta. Ma quindi mi questa guarda, è una è casa torino, stregata? È una casa stregata. Ma che spirito? Eh, mi sa che è una casa. Oh mio Dio, Mario. Ma perché? Ma quanti segreti ci sono in questo mondo? Ci sono troppi segreti, misteri. Ma oh mio Dio, attento! No no no, no, no, no, no, no, no. Però no, non, non si può spaccare la casa così. Non si può spaccare la casa. Com'è possibile? Oh, ho trovato una leva. Che l'hai le hai trovato? Fammi vedere. Guarda. E scusa, allora, dov'è Rodney? Rodney, in no. tutto ciò. Andiamo, andiamo fuori. No, no, no, via, la... usciamo un attimo. Mario, io in realtà, Rodney lo vedo fuori dalla casa. Non c'entra. un beato cavolo di niente, Ronnie con la casa. Cioè, secondo me, questa è una casa completa. Che spavento, eri tu! Eh, Madonna, mi sono cagato vero. addosso. Mio dio, mio dio, mi son preso un infarto. Ero venuto qui sopra per vedere meglio. Ma dove è finito? Ma hai visto dove è finito Rodney in tutto ciò? Sta scavando. È, sta scavando eh, qualcosa sotto? Oh mio dio, sta scavando effettivamente. Attenzione! No, mio dio, mio dio, no, Che caspita sta facendo? Guardalo! Sta, sta facendo una cosa strana. Ma effettivamente... non farti vedere, non farti vedere. Eh no, eh, infatti devo andarmene via, perché qua sennò è un pericolo. Ma sembra tipo un rituale. Eh, ok, vedo che effettivamente che sta scavando. Ha scavato un buco ed è entrato. Oh, ok, allora uh, io direi uh, comunque corri, per, corri per ora di, di fare una piccola pausa da Rodney. Intanto aspettiamo nella casa, ok? Lui ha scavato nel sottosuolo. Però intanto Mario, guarda qua, io ho un buco. Oh, uh, cos'è? E io, um, praticamente, sono delle quest che in realtà ci permette di ottenere delle armi MOLTO più forti di queste qua che abbiamo, tipo potentissime che tipo ci fanno esplodere tutto il, tutti i sederi di Rodney, praticamente. Ma come? Sì, è questa, questa è la cosa che è il nostro obiettivo, comunque. Quindi, per completare queste quest, dobbiamo uh, fare prima di tutto un'ascia, perché boh, ce lo richiede il, il libro cioè l'ascia. Esatto. Fatto l'ascia, adesso tecnicamente dovrei fare un. Dovremmo fare 5 blocchi di pietra che si cuoce con la fornace, tecnicamente. E poi mi danno determinati premi, che sono questi qua: i premi, perfetto. Allora, piccone e ti vado a prendere la pietra. Uh, ok. Mi si è rotto un Eh, ma perché sempre la casa stregata? Porca miseria. Allora, dobbiamo cercare di fare un esorcismo o qualcosa del genere. Eh, Andiamo a sopra. Eh, ma ho paura che anche al piano di sopra ci sia qualcosa di male. Allora, vediamo un attimo. Io mi cago addosso, Mario. Io non... Forse per... con questo libro si fa qualcosa. Allora, ti tieni il piccone. Vai ah, a prendere ah, della pietra immediatamente. Aia, ah, ah, oh, aiuto! No, no, no, no. no fermo fermi, fermi. Però, eh, allora, chiediamo agli spiriti di questa casa di fermarsi. Offriremo in sacrificio. Una mucca? Ok, una, Vediamo se funziona. Vediamo se funziona. Forse potrebbe funzionare. Se, allora tu vai a scavare intanto. Io vado a uccidere una mucca. Oh, okay. spiriti di questa casa! Io vi chiedo, per favore, di avere pietà di noi. Perché. In, uh, in cambio okay. vi daremo una mucca. Okay. Ecco. E l'ho uccisa. E infatti ho anche preso un advancement. Ok, io mi sto cangando Qua addosso. Ma che serve una di pietra? Ma fai tipo 5 tecnicamente Ma okay, prendine 5, tipo anche più Anche un asino spiriti di questa casa Bene, adesso vediamo un attimo se funziona questa cosa Ti prego dimmi che ha funzionato Che gli spiriti hanno accettato questa cosa se, se sono effettivamente spiriti Tecnicamente dovrebbero calmarsi Perché sennò ci distruggono tutta casa Spiriti, eh, ho fatto quello che vo avete voluto Perché c'è un golem? Golem? Credo che gli spiriti ci abbiano Dato come offerta un golem di protezione Oh mio Dio, oh mio Dio, no mi vuole attaccare Ok non è un golem di protezione eh, Usa la tua spada vai vai vai via Oh via La, la mia annaglia. abilità Vai Uccidi uccidi uccidi È fortissimo sto golem Madonna se è forte però non so se Sono Vabbè caduto. sei caduto, dammi questi caspita di cosi Vieni Vai vai ce la puoi fare dammi ma stupido qua. imbecille che non sei, guarda, ti sto odiando Dammi, ok, Vieni. perfetto, grazie Adesso mi serve un, solo una fornace Ok, perfetto, ho sbloccato un altro advancement Andiamo al piano di sotto, così facciamo... Ok, però sembra effettivamente che gli spiriti non stiano più facendo niente Quindi questo è positivo, è assolutamente positivo Una fornace, ok, più 5 di pietra, oh, perfetto cioè Qualche no, no, lampadario no. che si sta fulminando. Non di nuovo. Aspetta, forse è semplicemente il sistema elettrico. No, non è vero. Ma che caspita, sto dicendo? È palesemente uno spirito. Ok, però, spiriti, per favore, vi abbiamo dato le mucche. Adesso aspettate. Allora, so che è abbastanza ridicola questa cosa. Però non so. Allora, diteci cosa dobbiamo fare per voi. Perché vorremmo abitare nella vostra casa, se è possibile. Ma adesso si incavolano di brutto, puoi vedere? Ti no, prego. No. Adesso magari abbiamo ci... fatto un sacrificio, cioè. No, infatti, non dovrebbero. Allora, devo prendere semplicemente questi, questi blocchi e tecnicamente mi si sblocca un advancement. E questi mi dovrebbero dare altri premi, il che potrebbero essere positivi. Benissimo. Allora, mi manca un semplice... Oh, mio Dio! Ah! Oh, Bea! Ah, oh, mio Dio! Che è successo? Oh, allora... Allora, io sono una creatura demoniaca. Tecnicamente non possono avere molto a che fare con me, gli spiriti, dai. Cioè, nel senso. Cioè, io sono eh, un vero. Però come sì. Infatti a me il golem ha attaccato. Ah, ecco, è vero, ecco perché. Cavolo, non ci avevo pensato. Effettivamente a me non stanno attaccando. Spirito, vai via. Va de retro. In segno della potenza. Via. Via. è meglio che Vedi, Se sta funzionando, è andato nel cimitero. Ah, ho capito. C'entra il cimitero, infatti. Ok, perfetto. Uh... Le rose, io. Hai delle robe. Vabbè, cercheremo di capire prossimamente cosa fare Allora, tecnicamente, eh, questi rewards Io non so come prenderli i rewards Ma magari me li hanno già dati. Non lo so in realtà Boh Cercheremo di capire più avanti Va e retro, via, <ride> via, via, via, via Mannaggia te, via Guarda che ha rubato, che schifo Vedi, vedi che sta andando via Perfetto, abbiamo capito un po' un modo per gestire Se no non potevamo vivere in questa casa Bene Io direi di continuare uh, le avventure per la prossima volta